Il clandestino può essere, dal punto di vista cinematografico, molto romantico, ma in realtà non lo è per niente, perché io vissuto da clandestino sei un personaggio inutile. Non puoi andare fuori. Per cambiarti punto hai bisogno tre o quattro persone che una macchina dormono, una macchina davanti una macchina dietro. Organizzare il cambio di casa. Comunque tu hai sempre cinque persone che stanno prendono locura cura de usted, organizan ¿no? toda esta ropa del movimiento, teniendo conto cuenta que no sean sé, no, las situaciones eh, de democracia, de que tú puedes hacer estas cosas. sei in una città, in una metropoli co come Santiago, magari se non sei in un quartiere dove non, dove non ti conoscono questo lo puoi fare, ma se ti trovi in una situazione come il nostro capoluogo che allora aveva 50.000 abitanti la cosa è mo molto diversa perché una persona pubblica la conosce, tutti quanti la conoscono, no? che molti compagni sono stati presi in, in, questo, in questo momento qua. Dopodiché la gente si è sommersi, sommersa nella clandestinità, eh, le prime misure che si sono fatte è stata andare via dalla città dove sarebbe la residenza, poi la seconda era naturalmente adeguarsi a cominciare a imparare a vivere nella clandestinità e a pensare a far vita di clandestino e capire de che la vita cambia totalmente. E siamo scappati perché ci hanno detto che bisognava scappare. Siamo andati in una, eh, nel nord Chico eh, della Serena, all'interno della Serena, latifondo, piccolo latifondio, eh, dove gestito da un il padrone era un nordamericano eh, invalido che per quello non avevano fatto lo sproprio delle terre. Io mi ricordo che io dovevo lavorare eh, pesando le uova, dovevo andare al polaio sono siamo stati, stati lì un mese praticamente e lì c'è stato un errore, un altro errore dell'Unità Popolare che ci ha detto a tutti con i mezzi che, che avevamo in quel momento lì volantinate varie o persone che si muovevano che dovevano tornare al posto di lavoro mio marito è tornato all'università e l'hanno preso è stato desaparecido poco tempo, hanno fatto di tutto, un mese no? e dopo eh, lo hanno lasciato con gli arresti domiciliari a casa giugno del 1974, questo periodo di clandestinità in cui ho vissuto 12-13, di classe diverse, posti diverse. Ho conosciuto tutte le classi della società civile, cioè, dalle persone più povere alle persone, anche ricche, che non ti saresti mai aspettato che magari ti daranno una mano. Sono stato una settimana in un e ho vissuto con le prostitute, anche lì ho capito che dietro ogni persona c'è una storia, nel caso, nel caso loro la maggior parte drammatiche, ma con un profondo senso della vita. Infatti come sicuramente ero più piccolo di loro eh, si erano organizzati per nascondermi, si arrivavano i militari perché chiaramente un portiere in quel momento per i militari che sono moralisti e tutto poteva arrivare in qualche momento, in qualsiasi momento ed eh, loro avevano organizzato un posto all'interno di questo, questo portiere per nascondermi è un signore della altissima borghese cilena in cui sono stato mi ha fatto vedere delle cose che secondo lui non le avrebbe fatto vedere mai nessuno mi ha aperto un mobile dove c'erano delle cose che lui non avrebbe mai fatto vedere ora io ho sempre pensato che o oh, si fidava completamente di me, non so perché, o ha pensato magari questo lo ammazzano tanto posso dire tutto quello che posso raccontare. Questa è l'idea la, la, la che ho avuto. Io ehm, mi rifugio in casa di uno zio, questo vive in una casa dove funziona un asilo nido, scuola per bambini piccoli, dove lavora sua moglie. A lui, questo CEO, sì, lavora nella full-taus e la rivecca. Cioè, quell'organismo che dà le borse di studio per gli studenti, eccetera, eccetera. Raccolto quello che sta succedendo e lui dice... Proviamo, che non succeda niente. Allora io... uscivo la mattina quando entravano i genitori con i loro bambini. E tornavo quando i genitori andavano a prendere i loro bambini. Allora in questo pezzo di, di, di tempo io giravo per le strade del centro di Santiago e girando per le, il centro di Santiago mi sono trovato con diversi compagni, membri anche del comitato centrale del partito, nonché qualcuno della mia provincia. No. E io ero senza soldi. Quindi la prima cosa è rompere le scatole allo zio perché mi dia qualche soldo per l'auto, almeno. E così io un giorno mi incontrai vicino alla plaza Almagro, che sta pure lì vicino a qualche, qualche isolato dalla da Alameda, con Gustavo Rusagnato, membro della Commissione Politica del Partito e di quei sette, nove coglioni che, decidano, che decidevano tutto nel partito. E allora gli dico, tutti due, perché, no? e due, meravigliati perché... Lui lo conoscevo da quando lui era segretario generale della gioventù Socialista e io ero segretario dei Giovani Socialisti di Corvea. Cioè, io ho vissuto in Cile, a Santiago, nel periodo più duro della, della repressione in cui eh, non ho partecipato e non ho conosciuto nessun tipo di attività di resistenza importante. Dico per esempio come ammazzare un, un alto ufficiale delle forze armate o far saltare un qualcosa. No, non l'ho conosciuto. Non l'ho conosciuto perché, come dicevo, il periodo quello lì è stato centrato fondamentalmente a un problema di sopravvivenza personale, sopravvivenza, nel caso dell'organizzazione, de, appunto, de Con rispetto alla seconda, eh, io penso che io non sono un uomo coraggioso. No, io lo dico chiaramente. Io avevo una paura matta della tortura, per esempio. Quello che mi consolava, in un certo senso, era che ero cosciente che se mi beccavano, non è che avevano molto da fare con me, ma stavano o subito o dopo poco. Io me ne sono accorto che il circolo si continuò a chiudere quando sono andato in un'altra casa di sicurezza. La ragazza, la figlia della signora che mi ospitava, mi ha raccontato che il giorno prima era andato via un grosso dirigente del Mir. Allora io ho pensato ma quello è andato via perché questa casa dava poca sicurezza se io sono qua, cioè vuol dire che c'è qualcosa di. Che... Questo voleva dire il la... corso il circuito, no? A un certo punto mi contatta la resistenza, la gente del, del partito, la giovane dicendomi che il circolo era troppo chiuso, pertanto dovevo andare via dal Cile. Allora io gli ho detto, guarda, io non sono nessuna voglia andare via, perché la lotta è qua, sei qualsiasi. Se. In questo mi ha detto no, guarda, non, non c'è nessuna possibilità, lui mi ha spiegato, mi ha dato delle ragioni che io non ho voluto, però poi alla fine mi sono convinto e avevano preso contatto con l'ambasciata la italiana a Santiago. Stiamo cercando di ricostruire così, rischiando molto, perché dobbiamo andare dalle persone, perché saltato tutto e io adesso devo provare a rintracciare tre o quattro persone, questa mattina era la mattina. Se vuoi mi accompagni, mi dice questo qua. Quindi io dico, ma come ci muoviamo? Ah, c'ho la macchina lì, un po' come in là c'è la mia macchina. E allora le dico, non c'ho niente da fare, in più non ho soldi, neanche per comermi un sandwich e perché io tornavo la sera da mio zio, quando andavano a prendere i, pipi, i piccini alla sera. o cominciavo a girare per Santiago e a un certo punto devi è questa macchina che te l'ha data. Ah no, c'è la stessa macchina che avevo prima. Come? La stessa macchina? Sì, la stessa macchina. Allora, ma se l'hai segnato dappertutto con questa macchina? Che devo fare? Che devo fare? Qualcosa bisogna che faccia. Posso stare con le mani in mano. E lui dirà, lui si è fermato tre volte in tre luoghi distinti, diversi di Santiago, io non, non, non te ne saprei dire adesso. Oh, ci saremmo separati verso le tre del pomeriggio e lui mi dice: Guarda, io cercherò di metterti in contatto con dei compagni, per ora abbiamo un punto di riferimento un bar che sta vicino alla stazione Già, mi dà il nome di questo bar e mi dice vai tra due giorni a mezzogiorno e lì ci sarà un compagno che avrà un giornale piegato così cosà no. e tu ti avvicini e gli dici che ti mando io e lui ti dirà che cosa si può fare, no? Perché mi aveva prospettato la possibilità di nascondermi da qualche parte per un tempo per vedere se io potevo creare, se potevano creare le condizioni per io tornare alla provincia a riorganizzare qualcosa. Vabbè, siamo rimasti in questo. Io sono andato, questa cosa due giorni dopo, non c'era nessun compagno con queste caratteristiche, mi sono preso qualcosa e poi mi sono andato. E di lui non ho saputo più niente, fino a tanto tempo dopo che ho saputo che lo hanno preso quelli dell'aeronautica, lo hanno torturato in mille modi. E poi un giorno, grazie all'intervento delle organizzazioni umanitarie internazionali, è uscito ed è andato a finire, credo, nella da Danimarca. Abbiamo fatto delle cose che non si devono fare in clandestinità. Siamo usciti, siamo andati a trovare un'altra compagna. In clandestinità non si deve fare. Non si deve fare vita sociale con i compagni. Andando verso casa vediamo che ci sono le macchine, dei cattivi, che girano. E ci è sembrato strano. E noi abbiamo continuato. Perché lo capisci tu questo delle macchine? perché dentro c'erano sempre cinque persone. C'era uno che guidava e c'erano, alle finestre delle macchine, tre persone che stavano sempre mirando fuori. Non era come una macchina di cinque amici, di cinque amici che vengono dalla partita o che vanno allo stadio, che dentro, dentro la macchina vanno facendo casino, parlando, discutendo, e che dello meno, dello, dello meno che si preoccupano di quello che succede fuori. Invece questi, sì, no? rendendoci conto di questa situazione, noi dovevamo tornare, cioè attraversare la strada, prendere il primo autobus che veniva in senso contrario e scappare via del, della zona. Abbiamo continuato, siamo arrivati alla casa di questa compagna e a un certo momento eh, eravamo lì, stavamo parlando del più e del meno, Eravamo lì e a un certo momento qualcuno arriva a avvisare che, che arrivano. E io mi sono cagato a posto e sono scappato. Sono scappato a correre in, in mezzo ai cortili. A un certo momento, quando mi rendo conto che non c'è questo, che non erano arrivati, torno indietro, però lì vedi mi sono cagato a posto. Quando lui era in prigione, eh, hanno perquisito brutalmente la casa tre o quattro volte l'hanno distrutta praticamente hanno rotto i mobili tutte le cose l'infante di Marina eh, e io sono uscita e con un amico eh, cambiando veicoli, bari, perché c'erano un sacco di controlli ma si vede che a me non mi cercava nessuno probabilmente no? perché abbiamo passato diversi controlli eh, arrivati a Santiago lui mi aspettava di una pensione eh, Aveva cominciato a spostarsi tutti i giorni di quartiere perché eh, facevano le perquisizioni. Lui, ovviamente, era segnalato perché era scappato. E tra l'altro, lui è scappato perché eh, il fratello, che era un membro de, de, del, del servizio segreto dell'esercito, dell non della marina, eh, eh, c'era anche lì una divisione dell'esercito a Paraísole, no? eh, gli aveva detto che lui aveva una sentenza di 10 anni che lo, ver, lo verrebbero a prendere tra un po' e per andare dieci anni in un campo di concentramento nel deserto, in Pisagua e quindi lui mi ha detto allora, eh, che se andava però doveva andare via con me io non volevo andare, però detto, io rimango io non volevo andare via però sono uscita per quello, che lui mi ha detto io allora rimango La nostra organizzazione aveva accordato che eh, noi non uscivamo del paese, noi non prendevamo la, la via dell'esilio. La militanza del MIR non prendeva la via dell'esilio, rimaneva lì. Noi eravamo d'accordo e, e naturalmente questa, questa situazione eh, ha comportato diciamo, un problema eh, serio. Prendere la decisione se rimanere o andarsene perché bisognava non soltanto de prendere la posizione politica di andarsene via ma il fatto di restare era anche una presa di una posizione politica perché comportava la necessità di stare lì però senza nessuna infrastruttura, capito? Andare in clandestinità con, nel cercando di sopravvivere con le tue proprie risorse, che erano pochissime. Il 15 d'agosto del 1974 sono arrestati sei compagni, sei membri di questo gruppo. C'erano due elementi. Uno, una assoluta mancanza di sicurezza da de parte dei compagni. La seconda cosa, alla mia insaputa, loro abitavano tutti sei nel, in uno stesso appartamento ed è che dentro di questo gruppo c'era la moglie del nostro segretario regionale che è uno dei membri del comitato centrale caduto a marzo che aveva collaborato. Cioè lui quando è caduto ha consegnato anche la sua compagna la unica che si salva è Rosetta gli altri sono tutti scomparsi, e non abbiamo mai più saputo niente di loro. Io mi trovo nella situazione eh, che eravamo solo in tre, cioè io, la mia compagna e un terzo compagno. Non avevamo, non avevamo niente, non avevamo soldi, non avevamo armi. Durante tutto il mio periodo di clandestinità, fino diciamo a, a, al momento, al 15 d'agosto, quando questi compagni io lavoravo lì. Questo mi ha salvato eh, l'essere dentro di una casa o, o se non sei dentro di una casa eh, devi andare da qualche parte, devi girare, non lo so, devi camminare, devi, devi metterti da qualche parte. E allora secondo me a Santiago eh, percussivano un quartiere, non ci spostavamo, alla fine poi sono finiti i quartieri, e eh, ci era consigliato l'ambasciata italiana. L'unica ambasciata eh, a Santiago che era ancora aperta ai rifugiati era l'ambasciata italiana. L'unica La ambasciata che in questo momento è aperta è l'ambasciata italiana. E io che mi sono rifugiato all'ambasciata italiana il 9 di ottobre del 73. E mi hanno tenuto lì Fino al 20 di agosto del 74, perché la mia situazione non era ancora chiarita e dovevo pagare.